Sì, sì, eccomi professoressa, eh, buongiorno, buongiorno. Ma sono oleata. Mm. Oh Marini, oh tu sei a bella casa, ma per, perché non ci fai una, una, una home tour? Ma come le belloccio sto figliolo! Interrogato? No, sta scherzando, spero. Ancora? Ma, ma è già la seconda volta che mi interroga e poi diciamolo, interroga sempre me, sempre Marini, sempre Marini, Marini interrogato! Ma esistono anche altri compagni di classe, sa? E poi mi scusi eh ma proprio oggi Oggi che mi ero preparato L'evidenziatore Mi ero preparato La penna per gli appunti I post Tutti colorati E il libro Già aperto alla pagina giusta Codesto figliolo L'hai proprio sbrahallato Eh no però eh Lei aveva detto che andava avanti con il programma Oh lo desideri l'altro? Perché? Non ti garba! E come se mi garba? Non vedo l'ora. Prego, mi faccio la prima domanda. Sono preparatissimo. Oh Dini, che te hai preso? Consecutium temporum! l'abbiamo fatto, ricordi? Mm. Bella domanda. Complimenti. come si chiama questa? consecuzio oh, eh. e chi se la scorda più? fissa nella mente come si chiama questa? ma è da tanto che l'abbiamo? Tr tre anni Tr tre anni Come passa il tempo? Quando ci si diverte? Si può mettere l'aggettivo qualificativo dopo il predicato verbale prima del sostantivo? Lo fa? Come? Oh, sì, sì, certo, ci sono. È eh, sempre presente. Onnipotente. Eh sì? Sì, ma non ho capito la domanda Ci saranno problemi di linea, se vuole interrompiamo No, Vabbè, mi, mi può ripetere la domanda, per favore? Si può mettere l'aggettivo qualificativo dopo il predicato verbale Prima del sostantivo? Lo vuoi? Ah, ok Posso mettere un articolo determinativo dopo un trapassato prossimo? Dopo un predicato verbale? Lo vuoi? Certo che sì Se si deve fare... Eh. Eh, certo, lo si fa, eh, poi insomma. Insomma, faccia lei, è <ride> la professoressa, se non lo sa lei. Sempre fu quest'ermo? Molle! Rimembri ancora quel tempo della tua vita? condominiale. Oh Marini, ma il tuo babbo trombaio che ti suggerisce o la tua mamma? Come si chiama il tempo di Pompei? Pollo! Tigliolo, ci sei! Ehi, hey, hey, ehi tu! Adesso spegni il microfono e suggerisci a me, ok? Va bene? No, perché se mi becca... Cioè... Non è che ho studiato, cioè, sì, ma insomma, ci siamo capiti, no? Oddio, la telecamera! Ah. Oh, ragazzi, ci siete anche voi! Ho seguito il vostro consiglio! Mi sono scaricata Tinder! Qualche manzo l'ho trovato. Oh, ragazzi, la lezione è bella che è finita! Ci si rivede domani! Spengo Meno male che se ne sono andati fuori dalle valle!